polizia c'è un cadavere in casa mia cioè non è casa mia ma non importa per favore fate presto ho paura via Martini 92B vi prego grazie, grazie grazie fate presto non so proprio chi sia per carità di facce ne vedo ma la sua proprio no in realtà avevo un amico da queste parti ma purtroppo era fuori città allora ho dovuto cercare appartamento l'ultima volta che sono venuta qui era tutto a posto ho lasciato le chiavi a Margherita che saranno state le quattro e, e neanche lei la conosco io davvero quello non l'ho mai visto, non so chi sia, proprio non ne ho idea. Quando sono stata qua dentro l'ultima volta era tutto a posto. Poi sono uscita con degli amici e quando sono tornata ho visto. L'appartamento è mio, ma non abito qui, abito qui vicino. E quando sono rientrata a casa, Margherita... Mi ha chiamata, era in lacrime e niente, allora sono corsa qui. Sarò tornata verso mezzanotte, sicuramente non prima. L'ho visto, ho chiamato subito voi e poi ho chiamato Silvia, la proprietaria. Comunque non so che frequentazioni abbia questa ragazza, le ho solo lasciato le chiavi, poi quel che ne abbia fatto. Non ne ho la più pallida idea. A me ha dato un solo mazzo di chiavi, quindi non ho idea di come qualcuno possa essere entrato in casa. E, è lei che tiene le chiavi, io proprio non lo posso sapere. Se c'è qualcuno che lo sa, dovete, dovete chiedere a Silvia. Secondo me siamo pronte. Una delle tue migliori performance. Io però mi sono rotta di fare la figlietta spaventata. Però ti viene bene. Vai, va. Pronto, polizia. In casa mia, cioè, non è casa mia, ma non importa, per favore. Fate presto, ho paura. Mi ammazzini, 92B. Vi prego, grazie, grazie, grazie. Fate presto. sicuramente non ci potrà più fare del male già ma la prossima volta che vogliamo ammazzare un maniaco figlio di puttana la parte della scema la fai tu